Eh, questa differenza importante di 20 punti in percentuali in Umbria, eh, quanto ha pesato ehm, la scelta del presidente? Cioè valeva effettivamente la pena puntare su un candidato civico? Io credo che quello dell'Umbria sia stato un laboratorio, un esperimento ormai chiuso, quindi una parentesi che per quanto recente ci lasciamo definitivamente alle spalle. Eh, e credo che al di là del candidato sia stato un errore nel suo complesso eh, sia stato proprio quello della convergenza di un'alleanza peraltro preparata molto frettolosamente quindi eh, che, insomma, in cui anche i miei colleghi dell'Umbria credevano a me sembrava a distanza un azzardo non di poco conto ma eh, ogni territorio fa storia a sé e invece qualcuno era molto convinto ecco anche i miei colleghi della regione eh, in Umbria. E, mh, ora credo che eh, al di là del fatto che il risultato è stato un risultato sicuramente eh, fallimentare sia bene prenderne atto anche se ogni territorio fa storia a sé anche sull'Emilia-Romagna quindi io eh, sono anche molto soddisfatta perché fino a pochi giorni fa eh, mi sentivo in netta minoranza rispetto al fatto che anche l'alleanza in Emilia-Romagna ritenevo fosse del tutto inopportuna e ora invece c'è stata una convergenza su questa linea che ha prevalso ed è la linea giusta. Quindi in Emilia-Romagna non si farà alcun tipo di alleanza e il Movimento 5 Stelle si presenterà da solo. Il Movimento 5 Stelle in Umbria ha, ha veramente perso tanti voti rispetto anche alle europee e alle precedenti politiche. È stata questa cosa... Eh, questa alleanza innaturale proprio perché insomma, chi ha attaccato fino a un minuto prima la giunta, chi ha fatto cadere la giunta, poi invece è andato. Eh... Ha tentato di governare insieme Sì, io penso che chi ha fatto regione, cadere la giunta, sì. quindi con un atto di oggettiva opposizione, direi quella più di successo di Anche tutta pesante, la legislatura, direi, cioè, non, non, è fatto certo il non è certo il centro-destra che ha fatto cadere la giunta in Umbria. Probabilmente, mh, diciamo così, il giusto, movimento sì. è stato troppo ottimista nel pensare che in pochissimo tempo il PD si potesse riformare e cambiando alcuni volti, alcune facce, potesse offrirsi come un partito nuovo su cui effettivamente trovare una convergenza perché il candidato non era un uomo di partito però ribadisco, quella è l'Umbria e credo che noi dobbiamo far tesoro del fatto anche per chi non l'aveva capito prima, perché io lo sostenevo ben prima dell'Umbria, che l'alleanza fosse innaturale sia là che qui io ad esempio sulla rete quando è stato offerto il voto agli iscritti eh, anche rispetto all'Umbria, perché il voto è stato esteso a livello nazionale, io ho votato no rispetto all'alleanza col PD, pur, pur non essendo la mia regione, ma è stata una decisione quindi che è stata allargata a livello nazionale e, in Emilia Romagna a maggior ragione non, questa cosa non si farà tra l'altro martedì sono stata a Roma ad una riunione con Di Maio e con altri portavoce in cui si sono messe sul tavolo le varie opzioni È proprio nell'ambito di quella riunione quella che io credevo fosse eh, una linea minoritaria, perché io lo sostengo davvero da prima dell'Umbria che questa alleanza sia totalmente innaturale e che il Movimento 5 Stelle, ma non lo faccio neanche per un calcolo di voti, è innaturale a prescindere poi se scendiamo nel calcolo dei voti il Movimento perde metà dei suoi voti, così è stato in Umbria rispetto al dato europeo perlomeno eh, ma al di là dei voti, ehm, io credo che quello che dici di essere poi devi essere, quindi, il Movimento 5 Stelle in Emilia-Romagna non ha in questo momento, non avrà nessun tipo di condizione possibile per l'alleanza. Usciti da quella riunione, la linea è stata presa rispetto a quella non si torna indietro e sono molto soddisfatta che si possa dire finalmente che questa linea che vedeva qualche possibilista anche tra, tra, tra portavoce vedeva qualche possibilista rispetto a questo e addirittura qualcuno che sosteneva una desistenza quindi il, il delirio più totale addirittura l'idea che il movimento non dovesse presentarsi, non so se per richiesta del PD insomma qualcuno, ognuno fa le richieste che crede poi è ovvio che non vengono accettate ehm, quindi nessuna desistenza, nessuna alleanza credo che questo, chiudo su questo, sia stato una, um, un gesto di eh, razionalità e di intelligenza eh, che non lasciavano effettivamente alternative, quindi questo è il gesto che adesso ci io credo che interrompa l'avvitamento in cui il movimento rischiava di cadere, bisogna riprendere quota, allora su questo bisogna lavorare invece yeah. Questo apprezzamento del presidente uscente, lei dell'operato, di come ha guidato la regione in questi cinque anni, lei lo condivide? Secondo lei ha un valore aggiunto in più rispetto ad un Bianconi dell'Umbria o ad altri presidenti uscenti? Vabbè, Bianconi mi risulta che non sia un politico quindi è un candidato venuto dalla sua attività professionale ah, si prestato, ha cercato, e diciamo, si è prestato alla politica il presidente Bonaccini ritengo sia stato un presidente totalmente diciamo, all'altezza delle aspettative del suo partito che non è il mio partito, quindi delle aspettative che io non condivido eh, ritengo anche che eh, non, qua chi dice sempre no? per, per questo io non vedo mai una vera opposizione da parte del centrodestra in regione eh, ah. da parte dei loro leader nazionali sì Salvini la fa, ma i loro, diciamo, i suoi gruppi, che ci sono i gruppi locali, io non vedo una vera opposizione o una vera presentazione di idee. Molto spesso io sento dire da parte del centrodestra, non, non la Lega in particolare, ma diciamo tutto il centrodestra. Non si sta male, in Emilia-Romagna si può migliorare, eh, non è quello che vogliamo noi. Noi vogliamo invece un cambiamento di direzione vero e proprio. Quando si parla di ehm, Green New Deal o della possibilità di diventare ambientalisti da parte del PD, eh, si tratta poi anche di cascarci in queste formule, perché io mi rendo conto che sia facile per il PD o anche difficile, non lo so, dire che, toglia, che tolgono i bicchierini di plastica dalla regione, ma se gli chiedi di cambiare qualcosa nel piano industriale di era, o di cambiare il piano regionale dei rifiuti, si alzano le barricate. Allora è lì che si misura, ad esempio, veramente il cambiamento. Non si misura da, invece da misure di pochissimo conto del tutto superficiali. Giulia. Ma rispetto a Lega e PD, eh, cioè centrodestra e PD è la domanda, mi sembra. Cioè, che mh, cosa farà? Cioè, io se, mh, ha ah, se ha un riflesso nazionale, sì. eh, cioè allora, diciamo, secondo il centrodestra me avrà... chiede... Eh, sì, sì, sì. sì. Si avrà un riflesso sì, Il Movimento centrodestra centrodestra lo farà tornate. Perché politicamente, politicamente lo dovrà fare Però io credo che la, Il riflesso ce l'avranno le elezioni di maggio Cioè l'altra tornata regionale di maggio E quello effettivamente credo che ce l'avrà eh, Devo anche dire eh, Questo non credo Non credo ma devo anche dire che per il PD eh, mi viene da dire adesso: noi parliamo del riflesso dell'Emilia Romagna sul governo. A me non piace poi tanto no, parlare, no, se governo, se, se sulla forse se ha una portata, se ha una portata, si è discusso tanto. Sulla tenuta in del governo, io adesso su, non, non, portata... sono dei, non, non, non mi interessa entrare diciamo, nelle aspettative interne di altri partiti, però mi verrebbe da dire dall'esterno che per il PD è peggio perdere l'Emilia Romagna rispetto al governo cioè storicamente perdere la roccaforte dell'Emilia Romagna per il PD mi verrebbe da dire che è ancora più grave perché mentre al governo c'è stata una forma di alternanza in qualche modo anche soltanto di livello proporzionale ma, o comunque no eh, qui non c'è mai stata quindi probabilmente questo è un dato però c'è anche il dato effettivamente che io non vedo sostanziali differenze tra chi ha governato finora e chi dice che potrebbe ecco, un pochino migliorare quello che c'è fino adesso specialmente è un testa a testa tra centrodestra e centrosinistra sinistra allargato un'alleanza eh, però io non Giulia. so io con quale altre lingue lo devo dire perché voi potete anche continuare tutti quanti fino al 26 ah, gennaio detto, è... a parlare di un'alleanza che non, non ci crediamo e perché non, non ci no, crediamo i no, precedenti non e i cambiamenti che no, avete fatto va bene no, no, dai, va dai. Dai. ma dato che questa dai. volta ci eh, ci la, la questione è stata esplorata ed è una situazione possiamo parlarci tra sordi che si fa in politica d'accordo però ragionando su questa proiezione su cui io ragiono per l'ultima volta eh, non sarebbe <ride> fatta così la proiezione perché il Movimento 5 Stelle se riproducesse lo scellerato esperimento dell'Umbria in Emilia Romagna, ipotesi completamente sventata questa settimana durante la riunione che abbiamo fatto a Roma non porterebbe il suo pacchetto eh, surgelato spostandolo da un'altra parte non sarebbe così, perché gli elettori sarebbero liberi di scegliere ovviamente quelli che sentono più vicini non so neanche dove vedrebbero la differenza però insomma probabilmente sceglierebbero in molti la stensionista ad esempio, Quindi io non credo che eh, il PD questo non lo, non lo capisce, eh, che non, non è come parlare di SEL, eh, sinistra italiana, che, o un altro partito simile, che sposterebbe probabilmente il suo piccolo pacchetto, qualunque esso sia, da una parte... Perché nessun, nessun elettore suo, mi è, penso, voterebbe probabilmente il centrodestra, credo, no? non si sa mai in politica, ma non è la stessa cosa con un partito che non ha mai fatto bandiera di alcuna ideologia e si è sempre esposto sulle proposte e sui temi. Quindi essendo assolutamente equidistante da ogni altro polo. Poi io vedo anche con una certa ormai simpatia e tenerezza chi ancora è infastidito dal fatto che il Movimento 5 Stelle costituisca e costituirà in Emilia Romagna un terzo polo che sarà un terzo incomodo. Un terzo incomodo, quello che io potrò nel mio piccolo fare per, per impedire, che, per evitare che chi vuole richiudere a Ostrica il sistema emiliano-romagnolo nel duopolio centro-sinistra e centro-destra e nel consociativismo che si è inventato qui, quello che io potrò fare nel mio piccolo lo farò, perché un terzo polo di libertà, e eh, di scelta e di temi e di proposte vere nel merito ci deve essere e io ritengo che ci sarà. Gibertoni, allora il centrodestra e il centro-sinistra hanno già il candidato, è una scelta politica, poi arrivo anche sul candidato del centrodestra che Barcaiola non è troppo convinto. No. E voi vi orienterete su un civico ne avete già parlato, quale sarà la, la vostra scelta? Allora eh, intanto dico per sgombrare ancora il campo diciamo da ogni equivoco che è ovviamente il PD è legittimo, che, legittimo ma indecoroso che continua a insistere su questa... No, non no, mica insistito non parlo se di Boschini non parlo di Boschini infatti non parlavo di, di Boschini però qualche giorno fa addirittura mi è capitato di leggere due giorni fa addirittura che il loro segretario nazionale del PD sembrava adombrare su un riflesso sul governo se non si fosse fatta un'alleanza strutturale attenzione perché non soltanto un'alleanza strutturale non si farà in nessun modo ma questo tipo diciamo, di cose che potrebbero essere interpretate in senso ricattatorio no, da qualche eh, da qualche lettore distratto di questi comunicati che passano sui nostri cellulari non è certo un ricatto al Movimento 5 Stelle se lo fosse ma lo sarebbe al Paese quindi io credo che sotto questo aspetto bisogna essere molto sereni e farsi una ragione del fatto che deve esistere come ho detto un terzo polo che continui invece a portare un'opposizione seria e non ideologica Um, ci sono dei temi su cui secondo me anche il Movimento 5 Stelle deve riflettere così come eh, ha già fatto anche in parte penso a quello che si diceva prima rispetto a delle aree periferiche su cui noi ci siamo invece sempre stati su tante battaglie e eh, sul tema dell'immigrazione sono temi secondo me fondamentali chi ne nega l'importanza o vive in una torre d'avorio oppure ha interessi economici diretti collegati al tema dell'immigrazione quindi queste sono cose su cui secondo me vale la pena cogliere che se le persone danno un voto di protesta, mettiamo, da, da, da parte del centrodestra, è perché si fanno eh, meno, cioè si fermano allo slogan perché pensano che effettivamente poi si farà qualcosa. Io credo che invece queste cose vanno affrontate adesso in modo molto profondo. Ma ehm, i vostri sulla... elettori sono più, scusi, poi eh, ci torniamo sul, sul vostro candidato, sono più sì. come Di Maio verso Salvini o verso Conte? Perché il vostro capo politico, diciamo pende molto per Salvini o così sembra? Noi molto. abbiamo sempre ci siamo sempre tenuti diciamo equidistanti almeno io credo che sia questa sì, la direzione cioè non si può effettivamente però ci sono dei temi che dovrebbero unirci tutti cioè il fatto che noi ad esempio desideriamo in questa regione finalmente un sistema aperto che sia un sistema in cui vige la concorrenza libera e leale e quindi un mercato basato sul merito ma aperto, non dovrebbe forse vederci tutti uniti tra la sinistra e la destra o vogliamo veramente continuare in un sistema chiuso in cui è difficile avere Accesso e sono mondi diciamo, che diventano poi nel tempo asfittici, anche se magari si autocelebrano, e però sono stati tollerati nei decenni anche da chi diceva di fare opposizione. Ecco perché dico che è importante un terzo polo. Rispetto al, alfa, al, rispetto al, al candidato. candidato, noi ritorniamo a Roma. Io ritornerò a Roma eh, nei prossimi dieci giorni per parlare con Di Maio e portare. È quello che sono, diciamo, Una le, di le, interlocuzioni, no, le interlocuzioni che stiamo facendo adesso con la base. Da lì poi partirà la formazione delle liste. Sul candidato, ehm, le opzioni possono essere di eh, ragionare come si fece l'altra volta, ossia eh, votare in rete e quindi basarsi sui eh, candidati che ci sono nella lista e poi da lì. Eh, votare un candidato presidente oppure, oppure, come è stato anche detto insomma, da Di Maio nei giorni scorsi, eh, valutare anche effettivamente delle aperture ai mondi civici. Io sto già tra l'altro ricevendo una serie di eh, così, eh, segnali di vicinanza. Ecco, che valutiamo se troverò, delle, insomma, se, se troverò, se riterrò, per quanto riguarda me almeno, delle valutazioni, dei profili che ritengo interessanti, io sicuramente li proporrò nella prossima riunione a, al capo politico. Ecco Marco Leone, invece voi siete compatti ormai eh, su Lucia Borgonzoni? È una scelta condivisa oppure subita? La premessa, facciamo che ci troviamo noi quattro qui il 27 dicembre sì. e verifichiamo se quanto è stato detto poi eh, corrisponde al vero. Dennaio. No, No, 27 il 27 dicembre. Per il deposito di liste, così vediamo chi ha alleato con chi insomma. perché... Poi io ma ho... voi siete gelosi perché volevate allearvi con Bonaccini ma non, non ve lo chiedi wow. cioè, no. tu governi tu stai governando col PD tu stai governando col PD tu stai alleata col PD tu stai governando col PD quindi è veramente ridicolo questo. No, io saremo veramente una coppia io egoisticamente sono felice se Giulia Gibertoni avrà ragione perché è evidente che se il Movimento 5 no. Stelle no. correrà no, no, no, no, no. no, da solo, il centrodestra avrà ancora più possibilità di vincere questa regione quindi io me lo, mi auguro che tu abbia ragione ma ti, ho qualche, ti ho qualche... sì, la voglio contraddire, siamo certi che alla fine il Movimento 5 Stelle correrà da solo? Non solo correrà da solo ma impedirà di portare avanti ai due poli che, di, di riformare diciamo quel due pollio per cui centrodestra e centrosinistra sono con una definizione che si usa in linguistica per tutt'altro due lati dello stesso foglio di carta quindi quando tu tagli il foglio di carta di fatto li colpisci tutti e due saremo, ci presenteremo continuando con un'opposizione ideolo non ideologica, con un'opposizione seria e saremo quel terzo polo che io credo sarà anche un terzo incomodo per evitare che la raccontino ai cittadini al di fuori, che noi abbiamo un elettorato abbastanza evoluto tendenzialmente che non se la fa raccontare però quando non, non c'è nessuno dentro al palazzo no, non, se la fa fa non è... Raccontare, ha, detto ha detto l'elettorato sì. emiliano romagnolo l'elettorato emiliano romagnolo però è anche vero che quando non c'è nessuno all'interno del palazzo poi insomma a prescindere dai voti che si danno si converge su tanti temi che sono fondamentali per questa regione penso alla sanità ai trasporti all'urbanistica su cui c'era poi sostanziale accordo tra centro-sinistra e centro-destra ma penso anche a temi ambientali come la caccia come il rispetto dell'ambiente come la tutela della nostra aria della nostra acqua quindi almeno su questo noi continueremo sulle nostre posizioni libere indipendenti ci saremo e saremo lì per lo meno per evidenziare che in un sistema ostrica fatto di due lati dello stesso foglio di carta non c'è speranza e non c'è libertà okay.